Regia, vado a più a me mitragliata. La PMM Pure io. Pure io. Ehm. mi se dormi dormito, mi navaccia spigniro. Ma che bordi? Non è il No, no, minaccia 3, eh. Non stanno Oh, il gas venite qua, venite qua. Ragazzi arrivo servo. Puttamento che la negata. Finisce, lo quello... voglio... Ma è basso... 83 metri. Cioè, c'è una... La durezza, la durezza... No no, no, no, no, no, no. No, io non ce ho più. Ricatto, brava. Non mi piace. Non mi ha finito, va a fullo. Wow! Entra, entra, entra. Dai, ricà. Tre, un team da 3 e poi Uno due contro 2 2 contro 2 2 contro metti 2 contro 2 2 2 2 2 2 2 c'è nessuno di sopra, 2 lo sento tu lo senti, vabbè 2 no. Ma Blasco invece a guardare 2 2 2 2 2 muovo 2 2 Aggiornato. Nuovo obiettivo non un MP7 di di Eh non ho capito bene. Non è non è un MP5, ma è? Ah possiamo prendere quest'altro di. No, di... C'è un MP5 fare. No, ma non mi C'è un MP7. C'è un shop qua. Uh shop qua ma non sappiamo da auto che stiamo aspettando. Sono morto. Ti sparano l'aereo. Dove? UAV nemico in volo. Questa è una munizione. Ho trovo l'altro compra. No, non prima il negozio, c'è un negozio qua, mi ricordavo infatti. Qui c'è un venditore se serve. Sì, l'animazione me ne compro pure le piastre, eh. Ma c'è il game, eh. Non mi ho controllato nessuno fino adesso. Ok. Aspetta a comprare piastre. Ah, non. C'ho pure i tardi. C'è che... sa so mai. Buttate in un V. Buttano V, Madrix Vabbè, eh, sparamiamo in un V. Lo stavo a favorire. Guarda gente qua. Guarda la gente Capito che ci sta. Sono tre qui e tre qua. Andiamo qua, no. Locchio che arrivano pure da destra però eh. no, così ci vedono però. Sì, ecco io la riga. Contatto! Attenzione, UAV! Non hanno messo, ovviamente. A terra, ovviamente. Dove? Dove? Dove? Morto? Lì. Un altro lo giudierò qualcosa. Per quello che ho detto. Eh, Andre, bro, tre, scappato dietro. L ho visto. Sì, ma siamo troppo in mezzo, regà, se ci vengono da sinistra ci ammazzano. Buschiamo eh? Siamo 3 contro 2, eh. Eccolo. Uno con scudo nella via. Attenzione, Guarda che oscuro che era schiena, ma vaffan. Avete un lancio di equipaggiamento C'è arrivo? No, piavato Eh, no, aspetta, che ne vai, pia, stanno tutti, ma... Oh, guardi i soldi qui per terra Ne hanno presi, oh, ma che yeah, stanno, eh yeah, L'hanno ammazzati, l'hanno ammazzati per fine Cassi in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata Vabbè, arrivo... per confermato. Uno mezzo qui la strada. Riempimento. Eh ho visto rientro forzato per fare il rifornimento. Ma perché? Uh! Da due, uno. Uh, uh, uh. a terra. Lì ho visto uno Una mappa allora come vorrei a osprado addosso Vabbè. A terra, un altro. vabbè eh. preso è raccato qua sotto è, è morto oh no e eh dai ma come sa che ma è morto se è stato ad oressare mica ho capito ma vaffa mi stava ad orestare io non ci voglio credere mi ha ammazzato? ma che ho ammazzato? ho visto che se era sdraiato per terra pensavo che era morto. No, invece no. Qua oh, qua raga. In movimento. Ok, ricevuto. Ho oh, visto, ma sta allontanando. È in modo no. di avvicinarsi, eh. E non si ferma. C'è lo sniper, eh? Sta lì. Nemici nell'area. Sì, A terra mamma. quello là. Contatto. UAV nemico in volo. Morto. Quanti metri non muoio, dice? Stanno lì sotto, eh? Nemici dell'area! Si, sì, vabbè. Oh, quello di prima! Attatto. Gente, qui, gente, qui! Attatto. Vabbè, ora, c'ho parole. Sono due di Erci, eh? Sarebbe pure il ghiaccio, so. sto. A terra? io non è noi mi... va a scherzi ma come fa a sparare a quelli ci dobbiamo fermare questo quando si ferma gassi in arrivo nuova zona sicura contrassegnata guapini nemico in volo vabbè sta strisciando per terra ma di che dica sta a cure ma quanti sono tutti lì stanno ma ah, raga io sto troppo in campo aperto, non mi piace no. Sì però attraversate raga, attraversate, rimanete là in volo. 50 metri qua davanti eh Sarà tipo là dentro in movimento. Quello è quasi morto, uno qua dietro No, sono due Eh che c***o è che sei restato? Uh, uh, uh stai nel gas, stai nel gas, levate No, no, no. Eh. ¡Uh! ¡Uh! Está, ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está con él! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está con ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Uh, a terra Ha preso i colpi porta Presisti VM sta rianimato solo eh, ha messo il, cerchi... il fumogeno Aspetta che riarrivo E' quello lo che la conosciuto Prova eh. a prendere il loadout Si sì. a terra E eh, dai l'ho preso in testa Ma dai ho levato lo scudo a terra? A l'ho preso. Dammi una botta, dammi una botta, non mi fa più la duressa. Grande. Ho finito i corazzi Sono terra due quelli. Due a terra. Sono due, c'è la C'è la duressa sicuramente. No, no, no, no, no, no, no, A terra. Rialzate. A terra, Antonio. Il trappo è completato. Ottimo lavoro. spera me ci stanno grazie c'è riga eh io rompete due Raga c'è la coloncina qua dentro raga eh proviamoci a farsela raga mi servono corazze però ok corazza uno corazza due sta pure con lo stamano al stesso piano eh proprio dice qua guarda dove si è stato atterrato ok c'è la doressa Yeah. quanti bracci servono raga era full questo ce n'ho 8 scendi scendi scendi quanto manca ma quando c'è da qui sta la sesta safe raga vado a piamere PM... a me le mega Pure io. Pure io. uri uri uri uri uri uri No, no, no niente lì? ero a coso? occhio eh! aspettate che diverga seria. soprattutto vedete se c'è gente dietro prima di sparare a destra a sinistra minaccia 3 eh! c'è gente qua? nemici nell'area! due 20 secondi, purtroppo eh, c'è la taglia 2 quindi siamo spottabili, cioè stanno sta andando strano. Oh regal gas, venite qua, venite qua Gazo, c'è arrivo, porta tutto zona sicura giro, giro, taglia negata finiscilo quello Eva, 83 metri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 No raga io lo do scudo, vieni, vieni C'è la la, dovresta, la dovresta. No, no, no no no, no! No, io non ti ho più! Riga tu bella! Mamma finita, finito, Wow! No, uh, entra, entra, entra! Dai riga, un team da tre. 2 contro 2 2 contro 2 2 contro 2 2 contro metti 2 contro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 ah. stanno stanno. 5 6 se ce l'ha sopra è fatta raga